E là, sì, i più attenti si saranno sicuramente accorti che ho già fatto un video simile a questo in passato, però fidatevi, è totalmente diverso. Ok vi spiego velocemente cosa c'è di diverso Un ragazzo della chat mi ha mandato su Telegram Un link praticamente riconducibile al diretta Che ha fatto Patrick Wave Mentre faceva vedere il mix che ha fatto sulla voce di Shiva Quindi effettivamente il mix reale è reale E non una mia interpretazione Io come sempre raga vi faccio sentire il prima e il dopo Così se vi piace continuate il tutorial Se no andate a fare altre Fuori di Alaska Ti i tuoi occhi sono pieno di colpi un giorno nero che oggi Il cuore di Alaska si scioglie nei tuoi occhi Tutto questo mi basta Sono pieno di colpi un giorno nero che oggi eh sì, effettivamente il suono ricorda molto la voce di Shiva, poi io ho scelto Hermes perché fortunatamente come voci non siamo messi tanto male. Allora, io la catena l'ho applicata sulla principale, poi l'alte e la bassa le ho accese mettendo solamente autotune di riempimento, senza troppe robe. Vi faccio capire, lui non ha spiegato benissimo mh, tutti i passaggi del processo, cercherò di farlo io secondo una logica che ho dato a tutto il, il pezzo, ok? What? Per comodità tengo accessa solamente la principale con uh, il beat. Sul beat ho fatto delle modifiche per quanto riguarda il beat, eh, non c'entra niente con il tutorial ragazzi. A Patrick gli arrivano le voci già con l'autotune sostanzialmente, quindi bene o male mh, quello lì non, non lo ha fatto vedere perché insomma la voce era già di per sé con l'autotune. Allora fa un primo strato di equalizzazione per pulire un po' con questo plugin qua che non mi dispiace per niente. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta. Allora lui con l'equalizzatore praticamente ha iniziato, vedete, a pulire. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta. Poi. Cuore di Alaska...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 Ha messo un altro equalizzatore, cuore di Alaska, perché gli dava fastidio praticamente le risonanze della stanza. Vi faccio sentire quali.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 però non l'attiviamo ancora perché l'ha messo dopo la prima mandata che è stata fatta in un canale parallelo di compressione multibanda. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta, sono pieno di colpi e giorno nero e oggi sono pieno di Alaska. Si scioglie nei tuoi occhi. Ha compresso un po' questa zona? Ha bussato dando comunque controllo a questa zona qua. Dopodiché ha messo questo equalizzatore qua e l'ha usato, però comprimendo questa zona qua. Cuore di Alaska. Che ancora richiama il cartonato. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi. Tutto questo mi basta. Sono pieno di colpi. Un giorno nero che oggi. Cuore di Alaska. Dopodiché ha fatto quella che lui chiama la vera compressione del pezzo e l'ha fatto con un compressore multibanda. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta, sono piano di colpi, un giorno nero che oggi Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi. Dove ha compresso particolarmente la zona medio bassa e medio alta.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 ha fatto l'aggiunta di un riverbero, cuore di Alaska, lo mettiamo? Si scioglie nei tuoi occhi. Tu... Dopodiché ha tagliato le basse frequenze e ha fatto, come dice lui, sedere, tagliando anche le alte, il, il, il riverbero nel mix. Cuore di Alaska si scioglie nei tuoi occhi. Tutto questo mi basta. Sono pieno di colpi. Un giorno nero che oggi, cuore di Alaska. Si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta. Dopodiché ha messo a battuta di un quarto il delay, dell'H-Delay. Ha messo un filtro sulle vedi passa alto e passa basso, feedback molto corto, molto rapido. Mi raccomando, raga spingetela analogico, se no fa casino. E in ping pong, buoni della si scioglie nei tuoi occhi. Tutto questo mi basta, sono piano di colpi un giorno nero che oggi... Io... Vi ricordo che per farlo va messo il BPM del pezzo, se no va fuori tempo il beat. Per farlo basterà semplicemente andare sulle impostazioni del progetto, mettere i BPM giusti e qua mettere time, perché di per sé è su beat, ok? Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi. Dopodiché ha messo un'altra equalizzazione perché riteneva giusto pulire un pochino più le basse frequenze cuore di Alaska si scioglie nei tuoi occhi. Dopodiché ho messo un plugin il low five io l'ho riemulato non avendo Pro Tools, può essere, si trova su Pro Tools, non mi ricordo. L'ho usato questo plugin qua, lo trovate benissimo su Reaper, l'ho usato per riemulare praticamente qui, molto molto breve, il senso di distorsione che voleva dare. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta. Si sente un po' di granula, ma quella ora vi faccio sentire esagerando. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi. Dopodiché ha messo un equalizzatore per leggermente leggermente le basse frequenze e dare qualcosina sulle altissime. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi. Dopodiché hai rimesso un altro equalizzatore per tagliare le medio frequenze. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi. Io vi dico la mia, sono molto contrario a mettere 20.000 plugin. Però eh, non ha fatto interventi molto drastici, l'ha fatto con plugin che non danno neanche troppo calco ne, nel beat, ecco non, non si sente la loro presenza. Vi direte perché non ha fatto tutto con un equalizzatore, perché dice lui se mi viene in mente qualcosa durante il processo lo voglio fare in quel punto della catena. Se prima non l'ho fatto probabilmente non sentivo il bisogno. Poi invertendo la fase rispetto al pezzo originale, ha messo un mondo mood. Cuore di Alaska, si scioglie. Nei... Che non fa altro, ora allora vi faccio sentire solo lui, che fare questo effetto qua. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta... Lui l'ha messo per dare più apertura a stereo, praticamente. Questo è l'unico motivo per il quale ha messo questo plugin qua. Cuore di Alaska, si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta. Sono pieno di colpi, un giorno nero che oggi, cuore di... Dopodiché ha fatto un'altra compressione parallela, Cuore di Alaska, si nei tuoi occhi. limitandola, dice tante volte depicchi, oh, non la voglio stare a controllare, Cuore di e facendola sedere nel mix. Cuore di Alaska! Ha tagliato quindi delle frequenze basse, delle frequenze medie, laddove aveva praticamente già combattuto nel, nella principale, nella voce principale. È andato comunque a dare un'altra pulizia per non ritirare fuori frequenze che aveva già in precedenza tolto, ok? Cuore di Alaska! Si scioglie nei tuoi occhi, tutto questo mi basta! E poi ha messo un altro riverbero praticamente da cornice quindi un time lunghissimo da 4. E l'ho fatto sedere tagliando drasticamente tutte le basse frequenze, che, come sarà detto prima, abbiamo già curato i mix. E anche parte delle medio-alte Ora, nella fase di mastering Ci sono due fasi che ha fatto lui Ha fatto... Praticamente metà di questo progetto in un gruppo dove entrano tutte le tracce separate, quindi kick, snare, yet, voci doppie, sporche. Dopodiché è passato il mastering. Io l'ho fatto tutto insieme. Vi faccio vedere che cosa avviene. Cuore di Alaska si scioglie. Le Prima compressione per controllare, questo lo sentiamo però con tutte le voci. Cuore di Alaska si scioglie nei tuoi occhi. Tutto questo mi basta. Sono piano di colpi un giorno nero. Che agi, cuore di Alaska, si nei tu... Poi ho messo un mag per dare sulle 160 e le 600 circa, poi sulle 40.000 ha dato un pochino di aria. Vi faccio sentire con essenza. Poi ho messo questo plugin qua che io effettivamente ritorniamo a zero. Non conoscevo, ma è molto figo. È una compressione praticamente parallela, che si può fare anche separatamente, mettendo un compressore sulle basse, un compressore sulle medie, un compressore sulle alte. C'è la possibilità di farlo con questo plugin, che è fighissimo, cioè è una figata assurda. Si ha fatto un'altra compressione parallela, mettendo... Multibanda della FabFilter, questo praticamente dà solamente un po' di colla a tutto, eh, raga? Tutto mi basta. Dopodiché ha dato una simulazione di nastro con un creamer tape e mastery soft clean compression. Dopodiché ha messo, qua probabilmente siamo in fase proprio di mastering, quindi fuori dal gruppo pre-master, ha messo questo equalizzatore qua della BrainWorks, ottimo direi sul mastering. Ha lavorato solamente intorno alle 7.50 come vedete, dando un pochino di boost, fa uscire praticamente un pochino di più il succo della voce. Fuori Dopodiché ha rimesso le cunua, così almeno ha bustato un altro pochino le basse frequenze. Poi ha messo un API 2500 che è un altro compressore. Qua sotto qua l'ha regolato, l'ha lasciata un pochino più soft praticamente. Ha aperto un po' l'immagine stereo. Sì, con questo controllato bene ha solamente dato stereofonia. A livello di equalizzazione non ha toccato niente. Meno male. Cioè, hanno messi 3.000. Poi, un altro compressore multibanda. Fuori di Alaska. Si nei tuoi occhi, tutto questo mi basta. Le stesse basse non lavorano. Cioè, tante volte si esagera, gli si dà una regolatina. Più che altro lavorano le alte frequenze. Allora, qualcosa succede? Lui ha usato lo standard clip, che è praticamente un plugin per regolare i picchi, ok? Non avendocelo, ho usato l'API 560, dando un pochino di output, vedete? Dopodiché un semplice limiter per arrivare a volume e il pezzo è finito. Cuore di Alaska, si scioglie dai tuoi occhi, tutto questo mi basta, sono pieno di colpi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 Ok ragazzi il video finisce qua Lasciate un commento con scritto di chi vorreste vedere il mix nel prossimo video E iscrivetevi per rimanere aggiornati Noi ci becchiamo con il prossimo video Bella